Salve a tutti, io sono Chiacobit e benvenuti in questo mio nuovissimo video, inaugurazione, della nuova grafica del mio canale. Ho pensato per fare questo tipo di video di parlarvi un po' di me, come una sorta di presentazione del canale. Ciao, sono Greta. Ho 21 anni attualmente, ma quando avevo aperto questo canale YouTube ne avevo 17-18. Nel mio canale troverete maggiormente video acquisti dall'Oriente, ma anche di diverse fiere, ma spero di farne altri di diversi e magari anche più frequentemente. Sono un amante dell'animazione, maggiormente orientale, però anche un po' in generale. Amo leggere fumetti, manga per la precisione, anche se ultimamente sto anche leggendo webcomic, webtoon. Manhwa, Manhwa e chi ne ha più ne metta. Adoro anche leggere libri, preferibilmente di ambientazione orientale ma anche storica e con un pizzico di romanticismo. Nel momento in cui sto facendo questo video sono una grande amante dell'anime e del manga di Akatsuki no Yona e di Skip Beat. Troverete molti video a riguardo. Ah, e tra l'altro il mio nome è Kyoko Beat si ispira al titolo di Skip Beat Beat dal titolo di Skip Beat e Kyoko invece dal nome della protagonista di Skip Beat perché mi rivedo molto nella protagonista a livello caratteriale La nascita di queste mie passioni, precisamente per gli anime e i manga, è stata quando, nell'estate che mi avrebbe poi portato a settembre eh, nelle superiori, ho avuto la brillante idea di rivedermi tutti i cartoni animati che guardavo da piccola, come Kismilicia, Occhi di Gatto, eh, Miu Miu Amiche Vincenti, Inuyasha... Ranma un mezzo, piccoli problemi di cuore, Giorgi e Nana, quando poi però scoprì eh, tramite un video su YouTube che questi cartoni animati eh, venivano chiamati anime e che esistevano anche dei cartacei con delle scene che non erano presenti nella serie animata, ovvero nei fumetti che si leggono al contrario, i manga. Quel video era proprio sull'anime di Akatsuki no Yona. Era un video presentazione degli anime stagionali del 2014. Vidi una scena tra i due protagonisti, Akka e Yona... E, e, e quella scena proprio mi, mi ipnotizzò letteralmente cioè. divenne subito il mio titolo preferito in assoluto per i disegni le animazioni, il character design dei personaggi il background dei personaggi l'ambientazione storica orientale ma anche fantasy da quel momento iniziai ad approfondire sempre di più la mia conoscenza per la cultura giapponese, di anime che non erano doppiate in italiano ma solamente in giapponese e con i sottotitoli in italiano. La ricerca fu molto difficile, a differenza di oggi che invece abbiamo Netflix che letteralmente propone diversi anime anche doppiati in italiano. Ho imparato ad allenare gli occhi a leggere i sottotitoli in modo più velocemente possibile e adesso letteralmente non posso farne a meno, cioè nel senso non c'è niente di meglio che vedersi anche un K-drama in lingua originale ma con i sottotitoli in italiano E quindi come avrete capito ho già iniziato anche ad allargare un po' di più i miei orizzonti Quindi ad allargarmi verso la Corea del Sud, la Cina Con i Dongua, i K-Drama, i Webtoon Fino ad arrivare anche ad altri generi manga Ma anche insomma comunque fumetti in generale Per i Boys Love E questo canale perché è nato? È nato perché... Inizialmente io facevo MV. Il mio primissimo è stato appunto sull'anime di Akatsuki no Yona. Purtroppo però questo video, come molti sanno, è stato buttato giù da YouTube per motivi di copyright. Ricordo che aveva superato le 500.000 visualizzazioni e anche se io non ci guadagnavo niente, eh, è stato butt comunque buttato giù. Se volete andarlo a recuperare l'ho rimesso nella mia pagina Instagram, vi invito a seguirmi. L'ho rifatto in... Forma diversa rispetto alla, al primo AMV che avevo fatto. Perlomeno per adesso lì è ancora presente fino adesso. E per me cioè, è stato il mio primo cap capolavoro, tra virgolette, la musica era per me quella che descriveva perfettamente il rapporto tra i due protagonisti. La canzone era Soldier se ho fatto giusto la pronuncia di Samantha Jade e se andate anche semplicemente a recuperare la canzone e ascoltate le parole capite fin da subito che eh, è, è perfetta, è proprio è la canzone di Hak e Yona, letteralmente. Lei che chiede a lui di, re di restare, di diventare il suo soldato, di proteggerla, di morire per lei. Nel video però ho anche dato modo di dare spazio a Yona che è lei che vuole proteggere Hak, quindi nella canzone è anche un po' il contrario, ovvero Yona che vuole proteggere Hak e non il, il contrario. Ora veniamo alla mia parte preferita, questo qua è un video di inaugurazione della nuova grafica del, del canale e quindi finalmente dopo diversi mesi di lavorazioni, vari problemi così, siamo riusciti a fare una grafica per il mio canale, cioè una grafica un pochino più decente, un pochino più personalizzata del mio canale. Un grazie veramente a tutte le persone che continuano e hanno continuato a supportarmi e un grazie, che lo dirò anche alla fine, alle persone che hanno collaborato per la realizzazione di questa grafica. Allora, la grafica in realtà è nata da un mio sogno, ovvero quello di essere ritratta in un disegno in stile manga però nell'ambientazione di un manga cioè di un titolo ok praticamente volevo essere ritratta io in abiti o perlomeno in atteggiamenti in abiti della protagonista di akatsuki no yona il primo disegno che vi presento è stato realizzato da Rossella Sergi dall'autrice Rossella Sergi finalmente posso dirlo e farvelo vedere sono stata una delle sue commissioni segrete <ride> la mia devo dire che era una richiesta un po' particolare però lei ha accettato Volentieri il lavoro che le ho affidato ha realizzato questo fantastico disegno l'ho ricevuto in digitale alla fine la mia richiesta era proprio quella di essere ritratta nei panni di Iona con l'arco in mano e, e niente Rossella grazie mille per essere stata la prima ad aver realizzato questo mio sogno che era da anni che attendevo che si realizzasse i disegni successivi invece sono stati quelli più inaspettati perché in realtà non erano dei lavori che avevo affidato, semplicemente avevo fatto una storia su Instagram chiedendo se qualcuno volesse provare a ritrarmi nei panni di Iona. E mi ha risposto positivamente una follower molto volenterosa e caparbia, devo dire, che seppur non avesse mai fatto una cosa del genere, si è voluta mettere in gioco. Si chiama Muso Kasakebi, spero di averlo detto giusto, su Instagram, e non mi ha fatto solo un disegno, me ne ha fatti due, due. Ed è anche stata talmente gentile da avermeli spediti per posta, cioè mi sono arrivati a casa questi disegni Cioè vi faccio vedere quando ho aperto io il, il pacchettino Cioè non volevo crederci me Uno me l'ha anche inquadrettato Col mio colore preferito tra l'altro Della cornice Cioè io li adoro Io veramente li adoro A voi quale piace di più? La cosa più assurda è che lei non voleva assolutamente niente per queste bellissime opere che aveva fatto io però invece ho voluto comunque lasciarle qualcosa di mio come lei ha lasciato qualcosa di suo nel farmi quei disegni mi sono sentita così tanto felice da eh, spedirle il mio acrylic stand di Akatsuki no Yona, non so se ve lo ricordate e tramite una ragazza su Vinted sono riuscita ad acquistare i primi 5 volumi di Akatsuki no Yona che so che alcuni sono introvabili e lei questi 5 volumi non li possedeva quindi ho impacchettato tutto e ho spedito tutto ovviamente anche con una letterina di ringraziamento con questo video quindi vi ho presentato un po' la mia storia ma anche la storia di questa grafica del canale però in accordo con Muso Kasakebi abbiamo deciso di fare una collaborazione per farsi conoscere e allo stesso tempo anche presentare la sua prossima opera che da che cosa si sarà ispirata? Ciao, mi chiamo Agatha e disegno nel tempo libero qualsiasi cosa. Ho iniziato a leggere fumetti nel 2016 e successivamente sono entrata nel mondo dei manga. Appena ho letto la richiesta di Kyoko Beat non ho, potevo non accettare. Ho preso come reference un'immagine di Yona perché mi piaceva questa idea di farla entrare nel suo manga preferito. Ci ho impiegato circa due ore e mezza dallo sketch al risultato finale. Mi piace molto sperimentare e ho iniziato ad usare prima i pastelli, poi i brush pen e infine la penna gel bianca per fare i colpi di luce. Conoscevo il manga Yona la principessa scarlatta solo di nome perché all'epoca seguivo troppi manga, anche adesso in realtà. Ma grazie a Kyoko mi sono innamorata di questa principessa guerriera. Infatti pensavo che era il solito manga con una bella storia ma nulla di eccezionale. E invece mi ha sorpreso positivamente. Il primo volume mi ha lasciata spiazzata e sorpresa. Che succederà? Yona riuscirà a sconfiggere il nemico del regno senza fare spoiler anche se è una serie lunga sui 45 volumi darai una possibilità almeno al primo volume perché vi darà quella spinta di sapere come continuerà è iniziato tutto per gioco e invece sono riuscita a trasferire la tua idea su carta sono troppo felice di esserci riuscita alcune volte ho fatto dei disastri non sembra da quelle poche opere decenti che pubblico ma succede spesso l'importante è non abbandonarla e continuare grazie ancora per questa collaborazione e come vedi Iona è entrata già nel mio cuore questo è un disegno per te questo è il risultato finale Finalmente, dopo mesi dalla sua realizzazione, possiamo <ride> presentare questo disegno di Agatha. Questo disegno è bellissimo, ma proprio bellissimo. Grazie mille ancora, Agatha, veramente. Sei una ragazza dolcissima e gentilissima. Sono contentissima che al mondo esistano persone come te. Eh? Ma la cosa più sconcertante è che io e lei non ci siamo mai viste di persona, ma proprio mai. Quindi... Obiettivo per l'anno prossimo è di riuscire a incontrarla <ride> di persona. Bene, per questo video è tutto. Ringrazio ancora Rossella Sergi per il disegno che posso utilizzare per il mio canale, ad Agatha per i disegni e anche il disegno ultimo di questo video. La ringrazio anche per essersi resa disponibile a fare dei video durante la realizzazione e anche questo audio, intervista possiamo dire... Che ho potuto mettere in questo video Spero che questo video vi sia piaciuto Quindi lasciate un bel mi piace per supportarmi Un bel commento Se non siete ancora iscritti al mio canale Iscrivetevi e attivate la campanellina E noi ci rivediamo in un prossimo video Ciao